Sì, intanto io devo precisare che nella mia prima vita, eh, quando facevo l'avvocato più di 30 anni fa, ho avuto modo di conoscere professionalmente Attilio, una volta ci siamo anche confrontati su, su un caso, e devo dare pubblicamente atto che eh, è stata la persona più corretta, più onesta e più leale che io abbia mai conosciuto. Cosa che nell'ambiente dell'avvocatura è più un'unicità un che una rarità. Infatti eh, quando c'è stato quel becelo tentativo di attaccarlo anche attraverso denunce eccetera, io ho fatto una risata e ho scommesso e ho vinto due cene in un ristorante eh, ma anche molto famoso sulla sua totale stranetà ai fatti. Anzi dovrò poi offrire anche una cena eh, la cosa che, che a me preme sottolineare invece è questa, e riguarda un po' anche l'ambito nazionale. Cioè, noi siamo in una situazione dove mi pare che la Lega sia l'unico partito che stia correttamente, lealmente sostenendo questo governo difficilissimo. No? Eh, mentre tutti gli altri stanno tirando la coperta da una parte. Il, il PD tira per lo so, Scuole. Eh, eh, per i, i 5 Stelle abbiamo visto come si stanno comportando cioè mettono un tasso di ideologizzazione pesante no? e la stessa cosa accade anche a livello regione Lombardia eh, c'è un progetto di legge il 109 eh, proprio a firma 5 Stelle che pretende di introdurre l'ideologia gender è un piccolo DDL Zan a livello regionale no? molto pericoloso che ha un tasso di ideologizzazione molto mh, sostanzioso. Eh, pensate che all'articolo 2 prevede addirittura di, di istituire il gender nelle scuole. All'articolo 4 prevede di agevolare le aziende e le imprese private che si adeguano a questa ideologia, addirittura all'articolo 5 prevede corsi di formazione per i dirigenti regionali. e All'articolo 6. Pretende addirittura che la regione utilizzi un linguaggio inclusivo, no? le scewa l'asterisco la, la, la, al posto dei plurali eh, maschili. Eh, e questo la, la dice lunga su, su qual, è, qual è la, la vera attenzione eh, di questi partiti anche sull'ambito regionale. Qui voglio dire che insieme all'Emanuele Monti, che è presidente della Commissione eh, Sanità, che, un amico e un grande combattente eh, contro tutta questa fuffa ideologica noi cominceremo da settembre una serie di incontri quindi approfitto anche per dirlo eh, fino alle prossime elezioni regionali almeno un incontro al mese per spiegare eh, questo, questo, questo disegno di legge ma anche altre proposte di leggi ideologiche il primo lo faremo il 14 settembre a Ponte Tresa eh, proprio per, per far capire qual è la differenza dell'approccio eh, C'è chi davvero si occupa degli interessi veri de, dei cittadini e chi continua a, a, a, a viaggiare su un altro livello, quello che dicevi tu prima Roberto, dello scollamento no? eh, tra i politicanti, eh, non i politici, ma i politicanti che hanno una prospettiva ideologica e quelli invece che si interessano della esatto. eh, realtà. Ecco, Attilio, insomma, facciamo un passo indietro, perché ogni tanto hanno provato a chiamare di radioascoltatori, eh, però i governatori, insomma, hanno fatto scelte diverse sotto le pandemie, di qui di là. Però io mi ricordo, parlando proprio di Conte, che adesso con questa manovra sta cercando o ricercando una, tra virgolette, verginità politica, però non dimentichiamo che allora, oltretutto, quando c'erano stati attacchi a regione Lombardia, c'era lui come premier, se non ricordo male. Ok, bom, partiamo da qui. Perché io mi ricordo che lui fece una legge eh, subito, tra contro i governatori, e poi sappiamo quali governatori, no? perché poi il problema grosso era Lombardo-Veneto, perché così era l'inizio, soprattutto Lombardia, ma anche poi il Veneto. Quindi, che voi avevate la sola, sostanzialmente congelando le scelte quasi dei governatori, e hai voglia di autonomia quanto ce ne voleva allora, ehm, nel, nel, lasciandovi solo la possibilità smentiscimi se sbaglio di peggiorare i famosi di che facevano tanto incazzare la gente e quindi mi ricordo anche gli attacchi verso di te secondo me scorretti da questo punto di vista quindi ridiamo anche se vogliamo uno spunto perché da qui poi eh, c'è un ministro della, della, della salute c'era Arcuri eh, voglio dire era ta tanto poca roba questo poi decidetelo voi però eh, allora non mi sembra che i governatori avevano questi grandi margini, anche le volte impopolari, per fare determinate scelte in, questo, in quel periodo difficilissimo, perché poi eh, diciamo, cantare dopo è un altro ragionamento, ma cantare durante la pandemia con quello che è accaduto eh, e, e le poche risposte che, che, che avevano anche dal punto di vista medico-dottori, è un'altra cosa. Quindi partiamo un pochino da qui, perché secondo me è importante questo. Ah, certo, Allora partiamo dal presupposto che eh, in quel periodo si è cercato di arrivare ad un commissariamento della sanità lombarda per poi estendere il commissariamento a tutto il resto del paese. Sono state sicuramente delle scelte ideologiche che tendevano a ricentralizzare i poteri verso Roma eh, esatto. dobbiamo dimenticare due cose, la prima cosa è che noi governatori, noi presidenti di regione abbiamo sempre deciso in maniera assolutamente unitaria, credo di poter dire che sia una delle poche istituzioni in cui il vincolo ideologico non ha mai avuto sopravvento, abbiamo sempre cercato di prendere le decisioni tutti insieme per il bene dei nostri cittadini tieni conto di due fatti, per esempio, quando si è trattato di dover dettare le regole per le riaperture parziali delle attività e noi abbiamo cercato di aspettare le regole dal governo di Roma per settimane, quando sono arrivate erano delle regole assolutamente inapplicabili, se avessimo applicato quelle regole non avremmo aperto assolutamente niente e tutti quanti insieme in una notte, mi ricordo alle tre di notte che io dissi... Queste regole dettiamole noi e nello spazio di 24 ore abbiamo presentato le regole che sono poi diventate regole di carattere nazionale. E L'altro aspetto è che eh, qui no, da Roma non è arrivato assolutamente nulla, neanche in termini di, di presidi medico-chirurgici. All'inizio ci accusavano di non avere le mascherine, certo non le avevamo perché nessuno ci aveva detto di fare una scorta. Le scorte che erano previste per la nostra ordinarietà erano scorte che noi cons abbiamo consumato in tre giorni. Poi è stato miracoloso riuscire ad andare, in, devo dire, miracoloso per noi e grazie anche alla solidarietà dei cittadini italiani, perché tante associazioni, tanti privati cittadini, tanti imprenditori, grazie alle loro conoscenze e ai loro rapporti che avevano con il resto del mondo, sono riusciti a donarci, a farci avere le mascherine e i camici sufficienti. Però ti posso assicurare che da Roma non arrivava niente. I, per, le prime mascherine con la M maiuscola, cioè con la certificazione, che si è riusciti ad ottenere, noi le abbiamo avute il 20 di aprile, renditi conto, ah, scusa il 10, di aprile, il 10 di aprile, quindi noi fino a quella data se non ce la fossimo cavata per conto nostro avremmo dovuto chiudere gli ospedali e non consentire ai medici di andare ad operare. Questa è, è la cosa di cui io sono più indignato, perché poi può succedere a tutti di essere sorpresi da una iniziativa che da, da una situazione che non si era prevista per carità può succedere a tutti ma che si voglia scaricare sugli altri la responsabilità di qualcosa che non si era ben valutato è una cosa assolutamente inaccettabile io non mi io non avrei mai attaccato nessuno di queste situazioni se gli altri non avessero attaccato me se io avessi potuto eh, ricevere il riconoscimento che eravamo eh, non pronti perché nessuno aveva previsto che potesse verificarsi avrei accettato ma che si volesse scaricare sulla Lombardia le responsabilità di non scelte fatte a livello nazionale è qualcosa di inaccettabile ma poi voglio chiudere dicendo che vedi eh, noi stiamo lavorando tanto per l'autonomia purtroppo eh, io avevo avuto un'ottima interlocuzione quando il ministro era la, la, la, la grande eh. Stefani eh, la, il ministro Stefani con lei avevamo fatto tantissimo lavoro ed eravamo arrivati veramente a un passo dalla conclusione. Caduto quel governo. Abbiamo avuto una specie di falla che è durata due anni durante i quali due anni e mezzo, durante i quali il governo eh, giallorosso e, e questo governo nella prima parte eh, si sono un po' estraniati rispetto alla, a, al tema dell'autonomia. Ma proprio perché. Soprattutto il governo giallo-rosso aveva in mente esattamente la scelta opposta: non di andare verso l'autonomia, ma di andare sfruttando anche il covid, verso una ricentralizzazione di tutte le scelte, di tutte le decisioni. E ciò era evidente dalle piccole e dalle grandi. Eh, provvedimenti che arrivavano sul nostro territorio in ogni cosa si vedeva che si cercava di sottrarre poteri, competenze autonomie al, alle singole regioni e dall'altro lato invece di, si cercava in tutti i modi di centralizzare adesso, e chiudo, eh, siamo in una fase nella quale grazie al Ministro Gemini il rapporto e eh, eh, la discussione ha ricominciato ad essere abbastanza positiva eh, abbiamo superato alcuni veti ideologici che il ministro Boccia aveva eh, inserito abbiamo trovato un equilibrio su quella legge quadro che dovrebbe essere la base attraverso la quale eh, si dovrebbe arrivare ad una definizione della procedura e stiamo aspettando di poter arrivare all'approvazione. Ecco io credo che se riusciremo ad approvare almeno la legge eh, quadro, la legge delega, un legge quadro in questa, in, questa, in questa legislatura saremo pronti con il nuovo governo e soprattutto con il nuovo governo di Centrodestra con il nuovo governo a trazione leghista, saremo sicuramente nelle condizioni di riprendere e di concludere questa, questo processo. Questo è importante. Gianfranco, perché poi insomma, eh, c'è questo aspetto: si parla sempre del disavanzo fiscale. Sono i famosi 54 miliardi che qualcuno dice che siano un po' di più adesso. La Lombardia a me. Eh, Insomma le aziende hanno fame di aiuti perché un po' di crisi comunque c'è, è ovvio, eh, anche se una regione è magari un po' meglio rispetto alle altre, però eh, i negozi, insomma i clerici li vedo, le imprese che hanno difficoltà le vedo e questo principio però di autonomia della riforma Angelmini è quantificabile anche, ti do le competenze ma ti do anche i soldi, perché poi alla fine, giustamente Attilio, quello che conta è anche quello, un minimo, almeno una percentuale di trattenimento delle risorse eh, sul territorio, perché le, le competenze senza le risorse ovviamente non si va da nessuna parte. Quindi mh, adesso ripasso un attimo la parola a, a Gianfranco Amato, eh, però secondo me è estremamente importante questo, questo aspetto. Ah. Ti ridò la palla Gianfranco, con Attilio saremo ancora per un 5 minuti. E dopo chi al il collega? Assolutamente. Prego. Direi anzi che questa la crisi della pandemia ha evidenziato eh, ancora in, in maniera più evidente la crisi dello Stato unitario, ottocentesco, napoleonico, burocratico, eh, centralista. Eh, se dà così fastidio parlare di Gianfranco Miglio e le prospettive eh, autonomiste e federaliste, beh, perché non si prende, per esempio, dico io, la, la Spagna. Io è eh, un paese che conosco molto bene, lì la gestione di tutta la questione dell'emergenza della pandemia è stata delegata proprio alle autonomie locali, cioè alle, alle chiamiamole regioni, alle comunità autonome, come definiscono loro. e Tutto ha funzionato come un orologio svizzero. Cioè abbiamo proprio l'esempio: non è successo quello che è successo in Italia. Solo ricordate anche con la questione della didattica a distanza di Emiliano che con un'ordinanza decide una cosa il ministro decide il contrario c'è un conflitto tra regione e Stato addirittura lì siamo arrivati al surreale perché nello stesso giorno una, eh, siccome i genitori hanno impugnato no, le il TAR della, della Puglia con due sezioni diverse la sezione Bari ha deciso di sospendere l'ordinanza, la sezione Lecce lo stesso giorno ha confermato l'ordinanza, c'è stato un tilt istituzionale, un cortocircuito e non si è saputo più eh, neanche la suddivisione dei poteri di Montesquieu ha risolto, perché la magistratura è andata in tilt, di fronte a, un, a una roba così evidente e plateale, di un fallimento di questa concezione, io dico, ma perché? Non possiamo razionalmente no, ragionare di, di rivedere l'assetto. No, questa cosa è un totem ideologico, cioè come scolpito sulle tavole di Mosè nella pietra. No, non si può neanche prendere in discussione. Ma questo non è, è, è un dogma religioso della peggior religione. No? Eh, non ne puoi neanche minimamente parlare. Questo è un errore e non è razionale. Ragazzi, siamo nel ventunesimo secolo, ma davvero abbiamo ancora i prefetti che è istituito nel 1800 Napoleone. Cioè, abbiamo un assetto che è fuori dal tempo, fuori dallo spazio, fuori dalla storia, però non si può toccare, perché è un totem ideologico. Se non rompiamo questa cosa, aveva ragione Miglio da questo punto di vista, se non rompiamo questo tabù, questo dogma che è peggio di un dogma religioso, noi non ne usciamo più... Perché questo sistema, questo, il sistema Italia è un motore fuso, come ho detto io prima, un motore fuso, è inutile parlare di riforme, la giustizia è riformabile, il fisco è riformabile, bisogna resettare tutto e ricominciare da capo, così si è seri, perché ecco. quando un motore è fuso non è che sostituendo lo spinterogeno tu lo fai ripartire, e se sei una forza politica seria di opposizione devi dire amici rispetto a questo motore fuso, io vi do quest'altra prospettiva, non, non, non ti inseguo i pannicelli caldi delle riforme, perché dite che la, la giustizia è una riforma seria, no, va tutto resettato e ricostruito nell'ottica del XXI secolo, ma dove sono i progressisti? Questi sono progressisti a senso alterno, no? quando si toccano alcuni temi, no? come questo istituzionale, no, siamo fermi al 1860, Ecco, ditemi di voi se è una roba ra ragionevole e razionale. Attigo, proprio partendo per... qui siamo poi all'ultimo minuto, insomma, inutile negare, ho fatto la segna stampa, insomma, la crisi di governo, dettato un po' dei 5 Stelle, però insomma un po' di compressione all'interno del governo Draghi, di innaturalezza tra i partiti politici, ovvio che c'è stata perché è così. E, mh, come la vedi, cosa prospetti tu come governatore? Ma guarda, io ah, per di tutto sono d'accordo con Gianfranco, io sono convinto che se non… ma tieni conto di una piccola addendum, che questi cosiddetti progressisti non solo guardano al passato come qualcosa di immodificabile, ma non, quando, loro che invocano sempre la nostra Costituzione… Sì, che quando si chiede di applicare una parte della nostra Costituzione che a loro non va bene, a quel punto la Costituzione non c'è più, a quel punto la Costituzione non, non conta più niente. Ma a parte questo, io credo per vedere alla tua risposta che eh, sia giusta la linea che ha intrapreso Salvini. Cioè, noi siamo stati fedeli e continueremo ad essere fedeli. È chiaro che dobbiamo innanzitutto aspettare le decisioni che mercoledì eh, comunicherà il Presidente Draghi dopodiché si farà la scelta che, eh, che, che Salvini, che la Lega che, che riterremo tutti quanti più logica per il bene del nostro partito. La condizione che io mi permetto di sottolineare come assolutamente inemendabile immodificabile, in questo caso assolutamente dogmatica è che non possiamo più governare con i 5 Stelle, qualunque cosa si decida a condizione che non ci siano i 5 Stelle perché i 5 Stelle con le loro scelte folli hanno fatto danni a questo paese che ci vorranno decine d'anni per eliminare, ci vorranno generazioni per superare le follie pseudo ideologiche che hanno introdotto nella nostra gente purtroppo e dalla quale eh, si farà tantissima fatica ad uscire, quindi iniziamo ad allontanarli il più possibile. Posso aggiungere una... Gianfranco siamo proprio in pausa pubblicitaria, perdonami, eh, ti lascio salutare i nostri radioascoltatori, Attilio. Ciao, un saluto a Gianfranco, un saluto a Roberto, mi ha fatto piacere dialogare con voi, eh, amici della Lega, io ci sono sempre e sono sempre pronto a combattere le battaglie per le quali ci siamo, ci siamo messi in gioco, per le quali abbiamo iniziato a fare attività amministrativa e politica. Abbiate fiducia che sicuramente, nonostante il momento difficile, eh, ce la faremo e una grande lega, qual è questa lega, riuscirà ad essere colei che indirizza in modo sostanziale le scelte delle, del prossimo governo, le scelte che ci porteranno fuori dalle secche nelle quali ci troviamo oggi. Un saluto a tutti, buona giornata a tutti. Grazie, grazie a tutti. viva la Lombardia! <ride> sempre, sempre.